Grazie Presidente. Allora questa mozione affronta un problema molto sentito e molto rappresentato che è quello della liquidazione delle fatture dei soggetti gestori dei nidi in convenzione e in progetto di finanza. È un problema che è stato rappresentato alla Commissione che è stato oggetto anche di diffide nei confronti dell'amministrazione da parte proprio dei soggetti gestori che eh, ammontano a circa 200 eh, che mh, si trovano proprio in virtù di, dei ritardi dell'amministrazione a liquidare quanto dovuto si trovano spesso in situazioni di estrema difficoltà per erogare il servizio sulla base della convenzione stipulata con Roma Capitale. Uh, abbiamo fatto un percorso di ricerca, di indagine di verifica insieme con gli uffici ovviamente e quindi è emerso che uh, nel, in tutto l'iter che deve portare poi alla liquidazione delle somme dovute c'è un qualche cosa che si blocca, un qualche cosa che si ferma. Quindi abbiamo presentato questa mozione a che eh, venga decentrato il, diciamo, tutto l'iter, tutta la procedura, considerando che i municipi per la maggior parte dei casi già assolvono all'80% degli adempimenti necessari. Quindi, decentrare a distribuire quindi e decentrare l'atto finale di liquidazione su più unità organizzative di ragioneria locale. Quindi l'impegno per la Sindaca, per l'onorevole sindaca per l'assessore alla persona ehm, scuola e comunità solidale e l'assessore al bilancio affinché si promuova il decentramento delle attività che afferiscono alle liquidazioni in capo ai municipi ai quali peraltro già compete, come ho appena eh, riferito, la corretta erogazione del servizio e il monitoraggio degli educatori e dell'utenza. Sono i municipi che mon monitorano le, le situazioni, che monitorano i processi, sono i municipi che acquisiscono le ricevute che ehm, appunto i soggetti gestori devono produrre mensilmente, quindi riteniamo giusto che tutto l'atto, quindi anche nella fase conclusiva, ehm, rientri poi nelle, eh, possa rientrare nelle competenze dei municipi. Grazie. Grazie